E ben a tutti per il sono preso ragazzi, quest'oggi vi do il ben tornato in un nuovissimo video della pre -season. Allora, se sentite dei rumori strani è perché c'ho la finestra aperta, fa un caldo bestia e quindi. Come per lo scorso video, voglio dirvi che le notizie le prendo da Fortnite News, un canale Telegram che mi fornisce notizie e leaks su nuova stagione, uh, insomma, su Fortnite in generale. La struttura del video uh, sarà la stessa uh, della scorsa volta, e cioè prima uh, i leak, tutte le notizie riguardanti la nuova stagione, e poi uh, la mia teoria e alcune teorie uh, prese sempre da Fortnite News. Come prima notizia vabbè lo sapete già ci sarà l'evento domani alle 22 eh, ora italiana cioè le 10 di sera insomma e niente si chiama collisione è stato confermato totalmente tutto eh, ci sono anche dei teaser che adesso vi farò vedere Questo era il trailer dell'evento, eh, c'è niente di particolare se non che ci sono delle skin eh, particolari insomma, eh, i Power Ranger di Fortnite oserei dire, poi si vede un droide che non, non so, penso non sia paradigma però vabbè, passiamo a qualcosa di più ciccioso. Ecco a voi il pass battaglia della season 3 capitolo 3, eh, credo... Sia falso, però è stato confermato da Taboril che è vero. Ma qualcosa è sbagliato. Insomma, la skin che c'è dietro le ricompense bonus, quel ladro, insomma, è falso. Non, è del... non sarà nel pass battaglia, insomma. E a questo credo. È inoltre, la crew l'ha azzeccata, e quindi penso che sia un uh, ex dipendente di Epic e che ha spoilerato tutto è stata spoilerata anche tutta la season 3 ma io non ne parlerò in questo video perché eh, io non me la sono spoilerata perché ci tengo ad avere un po' di sorpresa e quindi non voglio fare spoiler i ragazzi di Fortnite News hanno detto che ci cioè hanno fatto dei calcoli e hanno insomma calcolato più o meno quando Uh, finirà la stagione 3 e inizierà la stagione 4 e secondo me sì i calcoli funzionano bisogna un attimo pensarci un po' di più perché è ancora presto per la stagione 4 secondo me quindi niente uh, aspetteremo per la stagione 4 nell'ultimo audio di origine c'è stata una frase uh, un po' strana che non capisco Uh, cosa possa significare quindi penso che uh, significhi una cosa in particolare ma adesso ve la leggo e ci capiamo un attimo ancora un po' e la analizziamo ok? è tempo di attivare il beacon di emergenza dei sette È il tempo di combattere per tutte le vite la guerra della realtà finisce adesso ci vediamo dall'altra parte Looper. allora è tempo di attivare il beacon di emergenza dei sette e tipo attivare la... Il segnale di emergenza per paradigma secondo me È il tempo di combattere per tutte le vite Vabbè si capisce La guerra della realtà finisce adesso Non so Non credo perché vorrebbe dire che finisce Fortnite E quindi no Invece ci vediamo dall'altra parte Looper Vuoto totale Perché noi siamo già dall'altra parte Se vi ricordate eh, Fondazione cioè l'altra parte in questo caso sarebbe la mappa del capitolo 2 e il che significa che ci riportano lì? e non credo perché cioè, abbiamo, abbiamo appena cambiato mappa non ha senso cambiarla di nuovo e tornare indietro quindi magari sì per un momento ci rifugiamo dal, dal dispositivo che c'è l'acceleratore ecco la mia teoria dell'evento è dell insomma, eh, per scappare dall'esplosione dell'acceleratore dell andremo nella, nella mappa del capitolo 2 magari, non lo so, mi pare un po' una cagata. Però vabbè dai, si potrebbe anche accettare. È stato l'iccato il solito teaser, no è l'iccato, è stato rilasciato insomma il solito teaser del bus della battaglia con il Recolor dietro, che è un cielo al tramonto al sorgere del sole non lo so però vabbè la solita cagata insomma allora questo invece è il retweet della doppiatrice inglese della regina dei cubi eh, quella apparsa in season 8 la skin segreta insomma la regina dei cubi quella della season 8 eh, questa è la doppiatrice che ha ripostato eh, il tweet di Fortnite per l'evento finale molti pensano che quindi la regina potrebbe tornare in questo evento ma secondo me è ancora un po' presto per farla tornare e, e appunto questa doppiatrice secondo me ha preso a cuore Fortnite e solo sta facendo pubblicità e come ultima cosa parliamo di questo concept del teaser che stanno rilasciando perché non è ancora stato completato la data di registrazione di questo video che è il tresto, ho aspettato l'ultimo per registrare questo video, però veramente non ci sono uh, teaser che completano il me la mega immagine, e quindi, boh, uh, ci arrangiamo con il concept, sempre realizzato da, cioè postato da Fortnite News, non so se è stato creato da uno dei ragazzi di Fortnite News, però vabbè. Uh, insomma, si vede il mecha uh, dei sette in centro come ologramma, ma in realtà nel teaser sarebbe proprio l'immagine bella con uh, tutti i colori eccetera eccetera. Poi si vede uh, il loop che è in uh, alto a destra. È un pianeta che è probabilmente è la luna di ghiaccio di Paradigma, in cui è il, si è rifugiata Paradigma insieme al Mecha e i suoi soldati, lì, non lo so. Vabbè, eh, se avete teorie eh, scrivetele nei commenti, eh, io adesso passo alle teorie eh, rilasciate dai fan di Fortnite News. Andiamo! l'evento l'acceleratore riempie le, le ultime due o tre tacche rimaste e poi si attiva definitivamente mentre mette un raggio simile a quello della regina dei cubi tutti gli oggetti e gli edifici presenti nella mappa cominciano a, com a scomparire comprese le armi e i carri armati dei sette mentre lo scienziato cerca di hackerare l'acceleratore fondazione si sfida con Gunnar e lo fa cadere all'interno dell'acceleratore e si disintegra perché appunto un leak uh, rivelava che Anar moriva all'interno dell'evento mentre lo scienziato eh, lo scienziato trova un modo per disattivare il dispositivo ma viene sorpreso dalle sorelle che lo attaccano rivelando il, lo, il loro tradimento infatti si sono vendute all'OI in cambio di informazioni sul loro passato lo scienziato è molto in difficoltà e viene salvato da Origina che sconfigge le sorelle che però scappano grazie a un dirigibile guidato dalla Sloan nel frattempo il raggio si si espande sottoterra cercando di raggiungere il punto zero, ma viene fermato dal Mecha guidato da Paradigma che attacca direttamente l'acceleratore. Lo Isa usa tutte le sue forze per distruggere il, distruggere il Mecha che noi dovremmo proteggere uccidendo guardie o i e distruggere dirigibili e carri armati. I 7 sono in svantaggio e invece nonostante, tu, nonostante abbia fatto molti danni al dispositivo viene distrutto e l'acceleratore colpisce il punto 0 distruggendolo completamente. I pezzi del punto 0 sono sparsi in tutta la realtà. I 7 non si arrendono e continuano a combattere l'ordine che, che è messo nel, alle strette ordine, ritira, ordine ritirata. Continua con la stagione 3. Allora, penso che sia abbastanza improbabile questa teoria eh, perché appunto il punto zero se si dovesse distruggere porrebbe fine al, all'intera realtà e quindi... cioè, porrebbe fine a tutto il punto zero se venisse distrutto eh, Certo è che nei fumetti Marvel per Fortnite, eh, Zero War Uh, la storia si incentrerà sul recuperare un, uh, un pezzo del punto zero finito nella realtà Marvel. Uh, sì, potrebbe darsi che potrebbe distruggersi, sì, il punto zero potrebbe distruggersi, ma definitivamente porrebbe fine a tutto quello che esiste, e quindi no, è abbastanza veramente improbabile. L'evento non mi convince neanche tanto, tanto su come è stato costruito, perché è un po' lunghetto, da qui, cioè per essere in 15 minuti tutta questa roba, eh, no. Infatti penso che sarà piuttosto corto, non, noi ci rifugieremo appunto nel, dall'altra parte, nella mappa del capitolo 2, Mentre il dispositivo del, dell'OI eh, acceleratore distruggerà praticamente qualsiasi cosa. Solo che appunto cioè, arriva il Mecha, il Mecha quindi distrugge l'acceleratore la, acce, e poi l'acqua si prosciuga. Secondo me non lo so, boh, boh, succederà qualcosa. Non so se l'acqua si prosciuga perché si vocifera che sia tema sia la siccità ma non so eh, vedremo e come sempre ci vediamo con un nuovo video eh, in un'altra vita arrivederci